Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un glitch dei soldi semplice, semplice ragazzi, da fare con l'aiuto di un amico allora, innanzitutto per fare questo glitch abbiamo bisogno di un garage al nightclub non so se funziona agli altri garage quindi non cominciate a dirmi ah ma io faccio, prendo, dico, non lo so quindi non mi chiedete vi posso dire che qui funziona allora questo glitch lo dovete fare in pubblica mettetevi in modalità di puntamento diversa in maniera tale che abbiate una sessione pubblica con poca gente vedete ragazzi io ho due auto di colori diversi per farvi capire come funziona il glitch quindi seguite bene tutti i passaggi esco con questa auto che sarebbe quella viola blu chiamatevela come cazzo ve pare prendo un amico e mi dirigo allo santos custom con questa auto ragazzi quindi andiamo a fare il video nel frattempo del tragitto dello santos custom ragazzi vi ricordo di leggere la descrizione tutti i link che sono in descrizione se avete bisogno di qualcosa dal mio sponsor se avete bisogno di un account se avete bisogno di un account netflix account di gta o qualunque altra cosa trovate tutti i link in descrizione trovate i link del team glitch ragazzi quindi iscrivetevi ai corrispettivi canali del Team Bleach che hanno bisogno anche loro di crescere quindi continuiamo con il video allora a questo punto ragazzi quando siete allo Santos Custom il vostro amico si dovrà mettere in quella schermata nera che avete visto dovrà selezionare un personaggio della storia e mettersi schermata nera dite al vostro amico di mettersi in passiva perché ci potrebbe stare qualche stronzoni in sessione che li potrebbe distruggere l'auto mentre che lui è sull'auto a questo punto ragazzi entrate nello santo scasso ma come ho fatto io e non fate nulla il veicolo dovete avere accesso al veicolo tutti in maniera tale che il vostro amico passi dalla parte della guida a questo punto ragazzi come vedete siamo in sessione pubblica come già vi avevo anticipato diventate motorcycle club e fate rimanda veicolo in deposito io in questo caso già sono Motor motorcycle club quindi non, ho, non vi ho fatto vedere il passaggio di motorcycle club però lo sapete tutti come si fa e fate rimanda veicolo in deposito come avete potuto vedere il veicolo in deposito non ritorna non succede nulla a questo punto ragazzi recuperiamo un veicolo a me non mi capita mai di recuperare un veicolo al volo quando arrivo io su strada non passa mai nessuno devo correre per chilometri per recuperare un veicolo e come lo frego puntualmente guardate polizia e che ve pare ragazzi quindi a questo punto vabbè me tolgo la polizia perché me la, me la devo togliere che devo fare ritorniamo eh, verso il nostro nightclub club ragazzi allora è importante che abbiate delle faggio qui dritto dritto a cannone sono andato è importante che abbiate delle faggio ragazzi dovete avere delle faggio in altri garage possibilmente non nella clubhouse perché altrimenti non potrete immagazzinare i veicoli e, e quindi non funzionerà il glitch quindi avete faggio in qualunque altro tipo di garage va benissimo come avete visto io ce l'avevo nel b3 addirittura qualcosa del genere quindi chiamate la vostra Faggio come avete appena visto e come vedete non accade nulla ragazzi, la Faggio non compare in mappa. Ora che cosa dovrete fare ragazzi? Dovrete entrare nel vostro eh, garage e prendere un'altra LGRH8. Io le ho fatte di colore diverso per farvi capire bene come avviene la duplicazione in questo caso ragazzi non si andrà a duplicare la prima auto che noi abbiamo buttato fuori ma si andrà a duplicare la seconda auto che noi adesso andremo a buttare fuori quindi se avete anche solo una retro custom Andate allo Santos Custom con una macchina qualunque e fate il procedimento che avete visto, il primo procedimento che io ho fatto con la LG. A questo punto ragazzi vedete c'è ancora il mio amico allo Santos Custom con l'auto ovviamente, sempre in schermata nera. Ora qui che cosa dovete fare ragazzi? Dovrete richiamare il centro operativo mobile. Eh, io nel centro operativo mobile ho un, un veicolo, però voi se l'avete vuoto va bene lo stesso, comunque non è necessario avere un veicolo come non è necessario eh, non averlo, insomma è uguale, fa lo stesso, sia se l'avete nel centro operativo sia se non l'avete. A questo punto io ho detto al mio amico di eh, levare la schermata nera e come avete potuto vedere la targa di questa auto è cambiata per salvare quest'auto dobbiamo entrare nel centro operativo mobile ragazzi dopodiché una volta che siamo entrati nel centro operativo mobile riportiamo l'auto nel garage il passo è abbastanza semplice ragazzi non c'è nulla di difficile questo glitch anche questo secondo me è uno dei più facili sto provando quello che ho portato ieri eh, massivo non so se funziona ancora però lo proverò poi ve farò sapere per quanto riguarda il video che ho pubblicato prima ragazzi era un esperimento sociale mi sono beccato 10 dislike perché perché qualcuno non ha capito forse adesso saranno anche saliti perché qualcuno non ha capito qualcuno mi ha commentato perché quel video e ha fatto la domanda intelligente qualcun altro mi ha detto se ero ubriaco oppure se mi ero strafatto va bene anche quello ci sta però insomma non capire un video e mettere 10 dislike, cioè il titolo del video ragazzi diceva trasmissioni interrotte, fatevi due domande e datevi due risposte, però come ho già detto era un esperimento sociale che vi spiegherò in seguito, Sì, anche Maxi Milk si è messo a fare esperimenti sociali, allora a questo punto ragazzi eh, quando saremo qui basterà rimpiazzare l'auto con eh, una lgrh 8 e la duplicazione sarà avvenuta ragazzi avremo eh, due auto come vedete io prima qui in questo garage non avevo avevo solamente una LG verde lime e adesso ne ho due il glitch è semplicissimo ragazzi ricordatevi solamente di farlo in pubblica questo è l'unico requisito ho provato a farlo in privata io avevo visto uno youtuber che diceva fatelo in privata ma in privata non funziona ragazzi quando schiacciate rinvia veicolo in deposito il, il veicolo ritorna in deposito e quindi automaticamente non funziona quindi qui abbiamo le nostre due elegi ve le ho messe una a fianco all'altra non ho nient'altro da aggiungere ragazzi detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti